Ashton. Ashton. Ashton. Voglio andare via, via, via, via Che okay, questa è la soluzione più giusta per me Voglio andare via, via, via, via Fringimi le mani e non provieni con me andiamo via, via, via, via Ho passato la vita solo a pensare Valigie, si parte, restano le più importanti. E ten vita natural durante Dare significato a una parola insignificante Ma in vita mia ti amo, non l'ho detto poi a tante L'incontro è a pagano per le sedici Ti racconto le cazzate, tu mi scami e fai finta di crederci E per capirsi basta guardarci mezzo secondo Inca come la tua donna che si è scopata a mezzo mondo Il sentimento è come il mare per capire quanto è profondo Devi andare avanti finché non tocchi il fondo hai puntato su di me sapendo i miei. I miei punti deboli Mentre io stavo ancora ballando il valzer Con i miei demoni E ce ne sono stati di episodi spiacevoli Chi con la bocca dell'infame Parlava in toni amichevoli non tocco più le droghe Ora sei tu la mia droga Io e te, te è Dio Ora siamo una cosa sola Perché lo faccio solo perché anche qualche se... Che ci lasciassimo Hanno dato il massimo Ma siamo ancora qua Che me lo baciassero Infami tanti Non sai quanti Perché quello che va bene a te Chissà perché Non è un bene per gli altri Un sacco con Gli attacco di panico Sferra rapido Serra manico Ogni cosa Mi agito e sovraccarico Tra chi ha un cuore di plastica E chi ha una bomba al plastico L Infame sa parlare Tanto, tanto per parlare Non sa stare al suo posto Perché non mi può Stare. Ho imparato a non parlare, io ho imparato ad amare Ho imparato che nella vita non spetterò mai di imparare Andiamo via, qua siamo stati più in farmacia che a casa mia Sempre per colpa mia, sempre per ogni sbaglio mia. si recupera Perché alla fine tutto torna, tutto come torna. un cane fedele, tutto come tutto un bura andare. Via, via, via, via, Perché questa è la soluzione più giusta per me. Mi sa solo pensare a me e non sei più mia, mia, mia, mia Non voglio perché lo faccio solo per te anche se